Oggi giochiamo a nascondino, lo sapevate questo? Eh? Stupidini? Pronto? Certo Dunis! Oh mio Dio! Allora ragazzi vi devo dire una cosa, praticamente Mozzo, questo, questo ragazzo qua, praticamente oggi continua a, tra a trasformarsi in noob e' noob, porca puzzarda, dico io Ma come ti permetti, cioè nel senso Però dai, lo accettiamo comunque perché eh, dobbiamo Purtroppo, dobbiamo, dobbiamo Eh, ma poi dopo, do, dopo tutto è anche normale Che a volte possa succedere una cosa di questo tipo, no? Ad ogni modo, carissimo Nick Tu non, non... No, no, cioè lui ignoralo a volte Quando si trasforma in noob Adesso non so se sei mozzo o noob Tu chi sei adesso? Ecco, è noob, è noob, è noob, è noob. Si sente da come parla, è noob Il noob è... È facilmente distinguibile, fidatevi di me. Allora, bene, nascondetevi. Che io cerco, okay. tranquilli. Eh? Ok, eh, okay bello Io intanto, però, conto uno e due e tre. Basta. Perché già mi sono rotto le scatole. No, no scherzo, no. Oh. dai, nascondetevi, veloci, però, sciocchini! Ma io non so veramente con chi sto parlando. Adesso prendo i bastoni e poi dopo li infilo. Eh, ho visto. Vabbè, niente. Non ho visto No, scherzavo, non ho visto si niente. È no, non vale. io non non che vale. mi giro. Ma tu guarda che hai l'audio completamente mm. capito? Cioè, fa non schifo? Sì. Ah. No, non parlare basso, Parla ah. alto. Ok, va bene. Se no, non. Ok, ho bene. ho capito e. Eh. Non eh. troppo, più vicino di così non posso. Eh. Vabbè, no, comunque, sono pronto, non so. Ok, mozzo. bene, iniziamo. Allora, comunque, non è il microfono, sei tu che devi parlare più alto, ricordati. Ad ogni modo, carissimo, carissimi miei amici, belli, brutti, scurregioni e qualcos'altro. Io devo attivare la musica, se no sono sciocchino se non la metto. Ma perché non l'ho messa? Allora, però, pronti, via. Eh, no, vabbè, ma dai, che deficiente. Nu, eh, sto parlando con mozzo o nuba adesso? Ma chi è? Ma chi è, Moz? Ma chi è? Ma chi è questo? Mamma mamma mamma mamma. Allora, noob, smetti, parla più forte prima di tutto. E poi guarda, che dovresti nasconderti lontano. Perché dietro un cavallo non va bene, non sei nascosto. Ti rendi conto? Ok, ok, mi nascondo meglio. È il noob che fa queste cavolate. Vado. Ok, ciao, ciao. Certo che comunque qui non sono normale. Nessuno è normale, secondo me. Cioè, secondo me qualcuno si è preso la droga. Si è preso qualcosa di troppo... Um, troppo psicoattivo, ecco. Cioè, nel senso che agisce sulla, sul cervello, no? Eh. E solo certe cose possono agire sul cervello. Anche l'amore, per esempio, può agire sul cervello, no? Potrebbe anche darsi tipo... Oh, tipo um, i bastoni I bastoni possono agire sul cervello perché Julius, Non mi troverai mai Sono troppo forte Io, <ride> eh, di nuovo. No. Ma perché si trasforma sempre sto... Dai è qua dentro Ma non lo so me lo chiedo pure io Oh ciao ti ho trovato per caso Mi spiace noob ciao. No no non è, vero, non è vero Io non ti vedo tu non mi vedi ok va bene um, non ti ho visto infatti facciamo finta ragazzi perché fidatevi quando, quando fa così non c'è niente da fare io ci ho provato ogni giorno ci provo E però Nick si è nascosto meglio allora Nick non vale se ti nascondi troppo difficile perché io non è che giro 30 ore in una mappa perché non ti trovo a te stupido scurregione, eh, oh, capita. <ride> cioè, scurregione. Me, no capita scurregione no, se te è troppo scarso che non mi riuscirei mai a trovare no e è colpa è tua non... perché contribuisci a far schifo Parla. Siamo forte. Tutti che siete tutti a due oh, sto parlando, No, forte. fermi un attimo. Che già stiamo delirando. Allora, prima di tutto. Uh, mozzo oh. stai parlando basso. Nix hai urlato troppo. Ma che cazzo? Cioè, ma siete normali? Allora, oh. mozzo, dimmi tu, cos'è che volevi dire, per caso? Dimmi un po'. Eh, no, no, no, no, niente, no, niente, aiuto. Ancora sto noob del cavolo, ma che caspita. Porca puzzarda, basta! Ma oh, mannaggia, mannaggia, mannaggia, mannaggia. No, no, no. Vabbè, eh, non ti vedo, io non ti vedo, tu non mi vedi. Ok, esatto, però davvero, esatto. Nick. Vabbè, ho un'idea però. Ragazzi, so come trovare Nick. So come no. trovare Nick. No, sì, come no? Cosa, cosa intendi con no? Stupid. Scusa, come. Scusa, dove sei fin... No, no, no. no, Allora, prima di tutto... Allora, cosa caspita... Allora, fammi uscire da qua perché è tutto buio Dai, Nick, per favore Ma per come fai a rovinare sempre tutto? Allora, give... Dai, però, ma è buio e mi blocchi... Nick, Nick, aprimi su... Ma la no, vabbè Basta, Nick, Allora, noob, vattene via Che adesso mi sono innervosito con Nick Ti sembra che sto ridendo? Scusa, Nick Ti sembra no. che sto ridendo? Dimmi E allora perché hai fatto sta cosa... Come ti è venuto in mente, in nascondino, di nasconderti là? Dimmi! Era, era sempre un nascondiglio! No, basta, io ti, ti faccio fuori, perché non è possibile... No, non è un nascondiglio, se è impossibile non è un nascondiglio, sai? E quindi non dovresti nasconderti eh... troppo difficile, perché io non ti troverei mai... Solo, ho girato la mappa per 30 ore e non ho trovato niente, questo è perché è colpa tua... Ecco, hai rovinato il video... Adesso chiedi di, di, di, di uh, brr, uh, sì, ringraziate tutti. Stai zitto, ringraziate tutti. Dannaggia, oh, se mi interrompi ancora una volta, dicevo: ringraziate tutti Nick nei commenti. Bravo Nick, complimenti. Sì, sì, ring ringraziamo Perché è, è stato stupido? Oddio mio. Vabbè, comunque ho trovato tutti, adesso tocca anche a me nascondermi. Forza, però. Adesso devono nasconderci tutti quanti. Perché. Cioè, tutti quanti a parte. Ragazzi, ho detto a noob di non toccare il mio corpo per adesso. Quindi penso che controllo io. Ok, va bene. Mi raccomando, però, perché questo noob a volte non, non riusci... se, se arriva il noob, non, non, non mi trovi, non, non trovi nessuno in realtà. Perché noob controllano so, i fili d'erba, per esempio. Può, può essere che contro i fili Scusa, stai guardando st Eh no non è vero, vero. Stupido ignorante che non sei altro guarda Io prima o poi cercherò Troverò un modo per sabotarvi <ride> Ce la eh, farai male Allora eh, Uno sì. No 20. non contare 1-20. Okay. Sciocchino Allora Bene sono, io sono pronto Tu Nick sei pronto? Eh boh non lo so Ah, sì. Io partisco certo. eh sì, no, sì, beh, sì, beh, partisci part... partisci. Ok, io partisco, partisco. Sei parti... Sei partiscoto? <ride> sì, esatto. No, di nuovo. Eh, no, che lui, pippa, no. che puppa rippa. Porca pure pippa. C'è veramente ripa. scusa Rippa Ma allora Mozzerup eh, Hai detto che non ti tocca Nubo Perché ti ha toccato di nuovo? È Non lo so, è matto, è matto Mi tocca sempre, mannaggia lui Porca miseria No, che brutta cosa che hai detto comunque Lo sai no. questo? Okay. No, non intendevo quello <ride> Ti tocca. Sento sempre. che mi tocca l'anima Sì, è eh? l'anima, certo eh, sì. Non qualcos'altro No, no, no, no, no, no Ma figuret, ma scusa, ma secondo la... te No, il cervello, il cervello Il cervello, ah, sì, il cervello eh, eh, Il cervello, cervello. Esatto sì, sì, Il Cervello, sì, cervello bello Certo, certo, ma e dimmi un po', dove saresti tu? Eh, um, ambra um, baci ciccocco Tre cibette cibette sul sul como. Como, Non si può dire più il continuo <ride> No, <ride> non più Basta, perché poi facevano... Qualcosa con esatto. qualcun altro Quindi esatto. evitiamo di Comunque, dai, avoli. mannaggia Non hai ancora fatto nessuno, sei sciocchino Io ti sto aspettando Datemi un consiglio, dai Sì, e il consiglio, allora, il consiglio Io sono mh, Una creatura volatile, posso dirti questo? Ecco, non posso dirti nient'altro Una creatura volatile? Volatile, Cosa? volatile, ah, sì, che non ha ho... ho... Oltre che vola, non ha nemmeno proprio eh, cos so Costanza, no, non costanza Sostanza, insomma, non, è, non sono... Vabbè, vabbè, lasciamo mm, perdere. La torre non l'avevo mai controllata. Eh. Potrebbe esserci qualcuno in effetti in questa torre. Forse ecco. Um, ti posso dire una cosa. Nick si è buttato. Hai trovato Dai, Nick? Ma non è, no, Nick ti ho visto! Non Nick ti ho visto. Non è, ecco. vero, non è vero, non è sì. vero, Nick, ti ho non visto. Stare zitto perché sei, scarso, vale. sei scarso, sei scarso. No, bambini, dai, bambini non litigate, per favore. Dai, su. Sì, sì, L'ha sì, trovato ingiustamente, eh. eh, eh come ingiustamente fatto. fa? Sì, allora, non non ti scappato. devi offendere, sai, non ti devi offendere. Eh, perché no, ma perché te l'hai detto? No, ma va bene, allora, uh... ti ha trovato il dai, dai, mettiti nel tuo angolino. Esatto. La... Qua Vabbè, basta. Non parlate fra di voi, idioti. Ho esatto. detto che dovete parlare no, a me. A me, dovete parlare a me. Comunque... Ma dove sarà mai tu? Di nuovo noob. Comunque, um, non lo so. A me non troverai mai. Però posso fare una cosa. Ok, sono dietro di voi. Ciao. Ma, ma, ma, ma, Ho vinto come? io. Eh, basta, basta trasformarti in noob. Comunque, Nick. Sì. No, scherzavo, voglio di nuovo cercare io perché no. siete sciocchini, sì. Aspetta. Comunque, ma no, credo, credo di avere qualche malattia perché non ho messo le musiche. Ma dai, ma che cattivo. Ma ho fame. Stai zitto. Sì, veloce. Tieni. Eh, esatto, no, mangia, mangia. Stupido. Stupidissimo. Ma basta parlare basso, basso. Par... Ma se mi ha ucciso io, ho perso il cibo. Eh. eh e quindi, eh, ma cosa ma me ne aspetta, frega, me. ma mangia è e basta. Idea. Ma non è, non è vero, non ce l'ho io, non ho niente. Ragazzi, ma comunque... dai, basta. la mia terra. Adesso... Andate a nascondervi forza, ciao. Però no, questo deve essere un turno flash. Cico, cico, Stai zitto. Cico. Questo deve essere un turno flash, quindi super veloce. Quindi tu, Nick, prova a nasconderti. No, in modo. È eh, esatto, molto è più, facile. più facile. E tu, vabbè, noob non ne parlo. C'è tanto. Esatto, c'è cioè, proprio. Ma chi è noob? Generale. Ah, sono io, ciao ragazzi. Ciao. È stupido, cioè, capisci. Ragazzi. Sì, ma parla alto! Ma perché stai parlando basso? Ma sto urlando! Dai, che se no gli altri sentono me, non sentono te! Ma ti sei addormentato! L'importante è che gli altri ce tu. Ma non sono addormentato! Ma stai dormendo! Stai... Ma ti sei drog... No. Ma vabbè, guardate, io veramente non so. Cioè... Pff. Comunque, chi è pronto è pronto, chi non è pronto sinku. Sono prontissimo. No. Anche sì, io. sei prontissimo, sei prontissimo, stronzie. No. Basta, oggi, oggi sono troppo volgare, mi sa comunque. Esatto, esatto. Ciao! Ti ho trovato, ciao. Ma, ma no, ma mannaggia, mannaggia. Eh, lo so, ma guarda noob a volte nella vita può capitare che tu ti senta in questo modo, un po' triste, un po'. Però guarda che potrai sicuramente migliorare. Col tempo migliorerei sicuramente. Eh, Nick, dove Dai, sei? No, Dunis, un'altra possibilità, che può per, perdere. Siamo no. qua per celebrare il matrimonio fra il nulla e il niente. Mm. Qu -qu Questo era un indizio, no? Esatto, cioè, esatto. Mm. Allora, il matrimonio, dove si può celebrare un matrimonio? Secondo voi? Nella stalla fra il nulla e il niente. Ho oh, un'idea, io. Ah, ma chi è che fa Eco? Scusate, che, che sta facendo eco? Ma è che è il deficiente? Ma chi è il coglio? Ma chi caspita dovrebbe essere non questa? Non ne abbio Non, abbio non il... ne abbio Certo, certo, certo <ride> non, è abbio. È non ne abbio mm -hmm. Ciao Ti ho eh trovato no, eh, eh no, lo... sto pregando Tu sei, eh. sì, giusto Tu eh. sei il prete, giusto? Beh, Prese allora voglio prete. Donarle questo blocco di terra Comunque Ci abbiamo finito, ragazzi Ma in un posto brutto non si può dire però questo. Ti, devi, okay. ti dovresti vergognare un pochino. Ad no. ogni modo. Zitto. <ride> Stupido. Noob. Comunque, noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.